Ragazzi, fine dello shooting, finalmente. Cioè, sono stanca morta, sono sfinita, tipo, però va bene così. Ciao, ciao a tutti. Altro, altro praticamente vedete tutte le anteprime dei tutorial che vedrete in futuro. Vabbè, comunque. Ciao, che cosa avete fatto in questi in queste ore e mezzo, tipo che non ci sentiamo? Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. ciao che dovete fare matematica, ragazzi, ma che palle. Guarda, non vi video per niente, matematica io la odio, tipo. Ho appena finito di registrare anche questo tutorial e quindi siamo pronti, perfetto. Possiamo togliere tutto questo baccano immenso, questo casino infinito e quindi va bene. Ciao Alice, ciao, ciao, ciao, ciao. E adesso poi dopo vado in, in agenzia. Te ve ne agenziale? No. Ti porti dietro tutto te? Sì. Oh, vabbè, allora non lo so dove vado. E grazie. Te, ma se che carini che siete. È vero che è figo questo rossetto, che in realtà non è un vero e proprio rossetto, ma è un, una matita per labbra con una tinta sopra. Molto, molto figo. Quando esce quel video con Baglio? Presto, non vi posso dire quando, anche perché non so quando, ma esce sul mio canale, perciò se siete iscritti al mio canale vedete prestissimo il video con Baglio, Baglio in Smoking, quindi lo dovete vedere per forza, cioè obbligatoriamente, capito? Stra-obbligatoriamente. Ciao, ciao Alice, ciao a tutti! Ciao, ciao, ciao, ciao! E voi che cosa avete fatto oltre ai compiti? Che tutti avete fatto i compiti, siete stati bravissimi! Grazie, eravamo bellissime nella foto Lui era, era veramente figo in smoking, va detto proprio Ciao Aurora, ciao E basta, io vi volevo soltanto... No, non è un eyeliner in gel, è un eyeliner in penna Che io amo, amo gli eyeliner in penna tantissimo Perché sono facilissimi da applicare Mi piacciono un sacco Letteratura russa Mamma mia Ciao amici, madonna non vedo l'ora di chiacchierare tantissimo con voi, del tipo, forse stasera faccio una, una periscope un po' più lunga, un po' più lunga. Jessie J, tutti mi dicono che sembra Jessie, Jessie J, ma davvero? A me non mi piace tanto lei esteticamente. Vabbè, comunque, ragazzi, devo sistemare tutto, cioè, guardate che casino immenso, devo sistemare tutto quanto, tutto quanto, quindi vabbè. Perdonatemi ma devo sistemare tutto Ti volevo soltanto salutare tantissimo E ci vediamo prestissimo stasera ad esempio Vi va? Stasera magari ci ribecchiamo un goccettino Che ti piace di cantante? Michele Bravi, solo Michele Bravi No scherzo vabbè Beh, Scherzo per modo di dire In realtà io sul computer sul mio Mac ho solo due cd Uno è I Hate Music e uno è This Is It di Michael Jackson Perciò effettivamente è vero che mi piace solo Michele Bravi tipo. <ride> vabbè a parte questo Uh, ci vediamo stasera allora, va bene? Non so se prima o dopo cena, comunque Ariana Grande tantissimo! L'avete vista il David Letterman quando fa le voci dell'altro cantante, cioè io lo adoro. Va bene, ragazzi, niente, sistemo tutto quanto ci vediamo poi stasera facciamo un'altra la, un la, la, la, la, la la... va bene? Mando un bacione enorme, enorme, enorme, enorme enorme. Ci vediamo stasera, ok? Ciao a tutti, ciao ciao ciao! E di nuovo, ciao ciao ciao! che non funziona, e invece ce la fai.